Carissimi, buona domenica, questa sesta di Pasqua, ancora continuiamo una lezione continua del, del Vangelo di Giovanni e qui eh, è il Signore a ricordarci che eh, ci ama. Potremmo dire che tutta la Bibbia inizia con eh, questa verità, l'essere amati, un amore che viene dall'alto, che viene da Dio. E nell'essere amati poi si conclude, si conclude questa, questo testo sacro con la proposta di amare, la proposta di farci amore, di essere amorevoli gli uni verso gli altri e di amare. Poiché siamo amati, siamo messi nella condizione di amare. e Il Signore ci chiede proprio di amare il prossimo, di amare gli altri è riuscito a sintetizzare tutti i comandamenti, 613 precetti, per gli ebrei erano tanti, questi precetti da osservare diventano poi un unico e fondante precetto, quello di amare, amare il prossimo e amare Dio e questo amore di Dio produce in noi molta gioia e il Signore stesso che vuole da noi gioia e desidera. Appunto, che siamo gioiosi e testimoniamo agli altri la gioia di essere amati da Lui. Per questo non siamo chiamati servi, non siamo chiamati da Lui, eh, appunto, discepoli in un senso eh, didattico, come eh, discepolato di chi deve apprendere delle nozioni. Ma siamo chiamati amici che condividono la stessa verità, che è quella appunto che scaturisce dalla consapevolezza di essere posti gli uni accanto agli altri. Mi viene in mente in questo momento quella bellissima preghiera di Don Tonino Bello che poi è stata trasformata per la prima volta in canto nel giorno del suo funerale. Abbiamo celebrato il ventottesimo anniversario della sua morte pochi giorni fa, nel mese di aprile. In quella preghiera Don Tonino Bello parla eh, di un'ala. No? Eh, gli uomini sono come angeli con un'ala soltanto e si esprime così per evidenziare questa necessità di volare insieme possono volare solo se abbracciati gli uni agli altri e questa è la condizione non possiamo tenere per noi stessi, non possiamo chiuderci noi stessi dobbiamo volare insieme agli altri e soprattutto essere anche noi un'ala di riserva per l'altro in modo che possa volare quando non è, non è nelle condizioni di volare perché la vita lo schiaccia, perché la vita lo intristisce Ecco carissimi fratelli e sorelle, questa domenica veramente ci viene data questa gioia, la gioia vera che scaturisce da un cuore libero, da un cuore capace di amare e di amare insieme agli altri, di amare Dio e testimoniare l'amore di Dio ai fratelli, specialmente ai più sfortunati tra noi. Buona domenica a tutti.